Ok, in questo video mi eh, immagino, mi immagino, che delle persone mi facciano tante domande sugli Eni Cardinale, sugli Akan. Io nel mio piccolo sono abbastanza esperto, perché sono mai forse più di 15 anni, che eh, creo, amo tantissimo creare questo plot che mi fa impazzire che l'enicarta di danno queste carta, questi numeri, appunto perché è qualcosa di impossibile nella logica, a meno che non avviene chiaramente delle manipolazioni o qualcosa, ma far sì che una carta si trovi a un numero tra Le possibilità sono una su 2704, comprendendo cuori qua di Fiori Picche dalla al Re, e scrivendo chiaramente i jolly, sono veramente 2704, tantissimo, indovinare che quella carta sia a quel numero. Allora, mi immagino, immagino la prima domanda. La prima domanda è questa. Esiste un dove tu, dove tu non tocchi mai le carte dall'inizio alla fine? Bene, a questa prima domanda io rispondo con un sì diretto. Sì, esiste. Esiste chiaramente non essendo però un... Eh, non vado oltre, però, non essendo un mazzo vero e proprio regolare, ma è possibile creare una can dove dall'inizio alla fine tu puoi eseguire l'effetto allo spettatore. Seconda domanda, sempre immaginaria che mi pongo: e un pescatore deve avere più di, ma di un mazzo per eseguire la can perfetto, cioè un secondo mazzo in taschino, un terzo, quarto in jeans insomma. Molteplici mazzi, teniamo conto che Burners usava anche due mazzi, capitava nell'esecuzione del Burglar's Effect, perché c'era un gioco là di memoria che doveva sfruttare anche il secondo mazzo. Ma comunque la risposta è no, perché se tu hai tanti mazzi non è più il raggiungimento della Regret, La quando tu poggi un mazzo non viene più toccato, carta numero, tac, boom momento che tu non mostri niente e appena ti dice una carta il valore, estrai un mazzo, lo spettatore esperto capisce che tu stai estraendo un mazzo in base al colore che ha detto. Se il mazzo è composto da cuore quadro, l'altro da fiori picche, tu estrai in base. La pulizia di un effetto è che tu non estrai, non fai capire che hai molteplici mazzi, quindi tasche di camicia così, ma bensì tu hai un mazzo unico sempre appoggiato sul tavolo. Questa è pulizia estrema, the cleanest come suol dire, no? Dopodiché una terza domanda immaginaria che mi pongo è questa. Le carte nella canna per creare il Santo Graal deve essere per forza le carte contate di dorso o possono essere girate di faccia? Ecco, questa è una domanda che secondo me non ha tanto senso. Vi spiego perché dicono tutti, ah la canna perfetta è quando tu hai detto la carta, del detto il numero, giri di faccia per far vedere che no. Perché? La carta deve essere al numero, quindi che io le giro di faccia o le butto giù di dorso, a parte che l'ospedatore di base non ti dice mai, non, non, non le gira mai di faccia, glielo devi sempre dire tu, ah scusa, in face, please, se sei straniero oppure se sei italiano, di faccia girare pure. Ed è brutto perché stai facendo fare una, un, un movimento che lui non fa, lui li viene da contare gli dice 15, conta 15, non conta così, 1, 2, 3, di dorso, ve lo dico al 99% è sempre così, ma comunque, a meno che tu non istruisci appunto l'ospedatore a contare di gira di faccia. Ma comunque l'importante è che se dice 15, la quindicella la prende e sarà la carta. È un climax finale, un stupendo colpo finale che lo spettatore subisce. Che io adoro. Nel momento che appunto, lo spettatore ha detto un numero completamente casuale della sua mente. Quindi, la risposta è: bisogna per forza di fare le carte. Eh? Rispondo: no, secondo me. secondo me. Altra domanda: un mazzo di carte. Deve essere in prestito, cioè lo deve dare qualcuno per far sì che la veriticità dell'effetto abbia ancora più potere, ma sì come no, un ni direi questo un ni perché sinceramente, sinceramente, che mi viene dato in prestito, può essere che sia d'accordo con me. Che mi sta un mazzo, per, che io estraggo il mio mazzo lo lascio qua. Il potere è sempre a quel mazzo che comunque non verrà mai toccato manipolato dall'inizio quindi che sia in prestito che poi in prestito può essere che mancano carte, oppure l'ha già camuffato prima, quindi ni, perché secondo me un mazzo che ce l'abbia il prestatore che lo estrae lo pone sul tavolo è già bellissimo così, secondo me non viene mai toccato, quindi perché dobbiamo arrivare al raggiungimento del santo grano. Detto questo quindi rispondo con un ni. però se in prestito ok lo puoi fare ovunque, una festa, un party, una manifestazione, uno show, dov dovunque tu voglia lo puoi fare sì ok, hai un mazzo di carte? Grazie, ok. Sai che lo puoi eseguire, ma se il tuo effetto necessita del tuo mazzo di carte, sai che quindi di conseguenza non puoi chiedere un mazzo in prestito. Di conseguenza, cosa avviene? Che perdi tu chiaramente credibilità, nel senso che ah, ma tu non puoi farlo come un mazzo mio, ti rispondono, no? Aspetto ricettici. E in quel caso lì, e secondo me. È vero, è vero, non puoi farlo, però, a meno che tu non esegui il Birdlass F da un mazzo memorizzato, tu stesso dovresti memorizzare ci vuole mezz'ora per memorizzare un mazzo, ma quindi perderesti tempo se ti metti dietro le quinte e così via. quindi la cosa migliore in assoluto per me è non chiedere a nessuno, lasciate stare lo spettatore, lasciate stare amici, vieni con il tuo mazzo e lo appoggi, fine. Per me il potere è così, dell'effetto. Altra domanda immaginaria che io mh, faccio finta che mi stiano ponendo, c'è un'influenza nei numeri. Gli number, il grande Berglas dava un'influenza dicendo little number, dammi un numero piccolo, un numero che stia in mezzo, quindi ormai è passato quella strada, nel senso che ormai grande mito di Burgess, ma ormai sanno tutti, tutti che hanno letto il libro e tutto quanto, che c'è sempre un'influenza di... Destinazione dove vuoi portare lo spettatore, nel momento che ti dico dammi un numero piccolo 543. Insomma, non dare mai 20-30. Capito? No, never touch, senza toccare direttamente il mazzo. Secondo me, eh, esiste un'influenza. Se tu usi un determinato metodo, quindi in questo caso l'originale per Class Affect, come altre tantissime canne che si dice un range, tra 10 e 20, grazie. Dice 20 non ha senso, io non mi metterei a fronzio così perché non ha senso. Mi dà 17-18 per forza, un bel numero grande, 10 dice 20. Devi lasciare spazio perché sia un miracolo tra 1 e 52. Lo so, se ti dice 1. È ovvio che gli dici uno posso averlo già preparato. 52, ci metto una vita, però lasciali questo spazio tra il 3, il 48, il 49. Insomma, fallo spaziare, non tenerlo ristretto l'aspettatore. Quindi dammi un bel numero tra 1 e 52. 13, 14, 23, 43, 38, 37, 11, insomma, uno può spaziare come vuole, ma ricordate che le possibilità 1 su 2704. Ma a dia di questo. La risposta è quindi, esiste un metodo? Beh, sì, dipende dal metodo. Se il metodo invece è pulito ed è incredibilmente di effetto, talmente potente che gli dice semplicemente un numero tra 1 e 52. Ok, un'altra domanda che mi sembra immaginare è questa. Esistono numeri più detti rispetto ad altri? Quindi tu sai che se posiziono, ad esempio, io so che lui dice sempre asso di cuori, donna dei cuori, io metto l'asso di cuori in questo numero che so che dice sempre ma perché non conosco la persona, ma se non conosci la persona, questa persona sconosciuta può dire sempre, cioè la sua testa ragiona come tante altre teste e dirà sempre, ecco, e sì, perché la psicologia ti fa dire nel momento che tu chiedi a una persona, dimmi un numero tra 1 e 52, sta in mezzo, ti 25, 35, 30, sta sempre in mezzo, 27, 23, sempre in mezzo. Quindi se tu hai tantissimi assi di cuore, che sai che dice asso di cuore, di quella persona li metti tutti tra 20 e il, 36, il 38, faccio un esempio, tu fai la can perfetta perché nel momento che conterà, non girando di faccia così, però devi sperare che ti scassi di, di cuore o non di cuori, Ma in questo caso è rischiosissimo e non è reputa un metodo. Perché per me c'è differenza tra fortuna, che fai una volta di colpo di sedere, e metodo. un metodo lo puoi vendere. Un metodo, la fortuna non la puoi vendere assolutamente, avviene una volta e basta. Quindi una can micidiale deve essere ripetibile altra cosa importantissima. Comunque la risposta, se eh, esiste un, un numero che dicono sempre i spettatori, comunque sì, perché tra 1 e 10 hanno fatto un sondaggio l'88% è 7 sempre, 7-8 è pazzesco. Se gli chiedi un numero tra l'1 e il è pazzesco come è risultato proprio 17-18. Ma al là di questo, e un'altra domanda che mi Esiste il Santo Graal? Questa è la domanda più potente. Esiste l'Holly Grail, Researching the Holy Grail? E qui, ve lo rispondo in base alla mia esperienza di tantissimi anni, il Santo Graal non potrà mai esistere a livello come lo vorremmo, perché è fortuna. Nel momento che tu lasci un mazzo, tacche, carta, numero, conta, tacche. È una fortuna che si è creata in base anche alle tue conoscenze che sai gli spettatori dicono sempre quel numero là più o meno tra le 52 e quella carta là oppure perché hai memorizzato un mazzo con il grande di e chiaramente però lo porti e comunque anche se lo porti è bellissimo lo stesso per il momento che gli dico dammi un bel numero e mezzo, tra le 52 e mezzo 25, 30 e quindi poi con i jolly giostrandomi un po' ok però, però c'è sempre un discorso di Condizionamento di indirizzare la persona con la psicologia che è bello, ripeto ci sta questa parentesi ma il santo graal a meno che il mazzo non è elettronico non esiste ok? questo è importantissimo esistono però tante qui immaginate che c'è il santo graal e tutte queste ramificazioni che vanno a intersecarsi in tanti accan creati dai più grandi che esistono al mondo di presiatori che si cimentano in tantissime soluzioni e che io rispetto tantissimo ma che c'è cioè, chi mi piace, che non mi piace per niente, che è finto da morire, ad esempio chiusa, eh, Siri, queste cose che sono programmabili, non mi interessa niente, bella bello avere uno spettatore, o i dadi, i dadi non mentono, i dadi sei fregato, tu vuoi l'uno, ti esce il 4. ciao, questo lo dico per esperienza, nella chiaramente possibilità della cronologia delle probabilità, non può avvenire ciò che tu vuoi, perché se tu vuoi che ti appare il 2 ti appare l'uno, sei fregato, Quindi... ora qual è il discorso? esiste il santo graal tuo personale, tuo che ti sei creato tu, negli anni. Io ho creato l'Eifacan, l'Eifacan non è stato tanto è, è su Penguin Magic, però non vedo recensione, vedo, forse non so, non, non tutti riescono a eseguirlo, perché non è facile, togliendo l'elastico fare un terminato, non tutti, però è in vendita e comunque è una visione di un santo graal. Nel momento che togli l'elastico la il mazzo, lui conta. Io credo che sia arrivato a un buon 80% di Santo Graal perché lascio libertà di carta e libertà di numero, pulizia totale. E Chance su Penguin, carino, molto carino, mi è piaciuto molto quello che ho creato, però ha avuto più successo, però non è il Santo Graal, è il Santo Graal che non tocchi mai le carte, lì c'è un piccolo movimento che devi fare, chi l'ha acquistato lo saprà. Io ne ho veduti molti, cioè non tanti nel mercato, sono fiero perché mi piacciono le mie creazioni che sto facendo, ma... Oggi vi voglio parlare di Uriah Lacan, Lacan irreale. Per fare questo effetto ci ho messo svariati giorni, io sono uno che si applica molto, anche 6-7 ore al giorno, sulla passione delle carte, e vi presento questo effetto. Guardate, io qui ho un mazzo di carte, chiaramente questo mazzo di carte, per arrivare a mostrarvi il Santo Graal, non deve da adesso in poi essere...